Grazie, Presidente. Solo per chiarezza questa piccola aggiunta la spiegherò in questo modo. Quando discipliniamo che il presente regolamento a sale slot e giochi leciti si applica solo per il futuro e quindi per coloro che richiederanno, eh, dopo la modifica del distanziometro in Regione, eh, l'apertura di un luogo del gioco, ovviamente, eh, ripeto, noi ci riferiremmo al futuro perché non possiamo retroattivamente riferirci a chi è già aperto e quindi farlo spostare rispettando il distanziometro. Quanto disposto nel presente articolo si applica salvo diversa disposizione di legge significa che se il Governo decidesse di intervenire reputando eh, necessario l'approvazione di una legge e reputandola anche retroattiva in qualche modo perché esistono delle leggi regionali che erano retroattive, eh, so che mi pare a Bergamo, ora, non vorrei sbagliare, la Lega chiede di ehm, eliminare la retroattività della, della legge regionale, sì, capisco i motivi, però insomma si fa un passo indietro sul gioco d'azzardo patologico, quindi noi non possiamo farlo, non lo faremo, la nostra legge del Lazio non lo prevede, se lo prevederà il Governo ovviamente ricadrà su tutti i comuni d'Italia. Grazie.